Come ti chiami e quanti anni hai? Il mio nome è Ciwotar, Anna e Caterina, in barca. Ho 35 anni e vengo dalla Romania. La mia città è Sepes, dove io sono nata, e la provincia è Alba Iulia. Raccontaci la tua vita nel tuo paese di origine. Io ho avuto un'infanzia bellissima. Ho fatto la terza media, il liceo, industriale, sono diplomata. Dopodiché ho incominciato a lavorare in una fabbrica di fanninavedia come magazziniera. Era un lavoro molto bello, mi piaceva tantissimo. Che cosa ti ha spinto a partire? Eh, posso dire una cosa, forse una pazzia per dire la verità, perché c'erano tante eh, delle mie colleghe di liceo che erano già in Spagna, Austria e quando loro venivano a casa, diciamo, erano eh, con abiti firmati, gioielli, diciamo, più pregiati e mi invitavano spesso per andare in Spagna, in Austria e diceva no sto bene nel mio paese ad un certo punto in un giorno mi sono decisa così all'improvviso ho detto basta voglio partire e sono venuta in Sicilia Quali sono state le cose negative del tuo viaggio e del nuovo ambiente in cui sei andata a vivere? Diciamo che tante cose negative non ci sono state perché io sono venuta con il pullman forse diciamo è stato Perché sono state tre giorni ad arrivare qua, um, però tutto sommato cose negative non ci sono state per fortuna. Um, quando io sono arrivata qua, invece sì, perché eh, essendo che nel mio paese eh, io avevo la carta di frena nelle mani, tutti i giorni facevo la magazziniera, avevo una vita abbastanza movimentata in una bella fabbrica, invece qua io ho dovuto venire per lavorare molti giorni, no? cioè la mia vita è, è cambiata a 360 gradi perché eh, non aveva più il movimento, non aveva più niente, tant'è vero che poi io in cinque anni così già ho cominciato a prendere qualche 17 kg, essendo pure lontano della famiglia non è facile e questa è una cosa negativa. Ha trovato difficoltà ad integrarsi con le persone di questo paese? No, diciamo non più di tanto, perché alla fine tutto il mondo è un paese. E, difficoltà, diciamo, ce l'hai in tutti i posti dove tu vai. Li, li puoi avere, diciamo, pure nel tuo paese stesso. E, Bisogna vedere da, da persona a persona, mm, no, diciamo di no, perché io ho trovato una famiglia eh, molto accogliente, che mi ha capito e eh, che mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo. Dove, cioè, dove sei andata a vivere quando sei arrivata? Sono andata a vivere da, dalla famiglia Presti, okay. dalla famiglia Presti di San Francesco di Paola. Beccato e una famiglia che per me sono come una mia seconda famiglia, proprio dopo la mia famiglia vengono loro, c'è Franco con Rosetta, sono due fratelli, avevano una nonna, e il suo papà si chiama Santo, però mi hanno accolto in un modo... Mi hanno fatto sentire come fossi proprio di famiglia, mi sono stati vicini, mi hanno fatto uscire, mi hanno imparato un po' di cose di qua, pure che io sono stata soltanto per tre mesi là, dopodiché erano è morta, e poi sono passata sempre a San Francesco, diciamo, al balcone, diciamo, bacino. di lato, va, di lato, proprio la vicina. Dopo che io la sono stata a sei anni, una persona squisita, una persona molto intelligente eh, esatto. che veramente mi ha imparato tantissime cose belle, come io mi posso integrare qua. Quali sono state quindi le cose positive del nuovo ambiente? È proprio questo, che ho incontrato veramente persone che eh, mi hanno fatto sentire come a casa. Dal tuo stato di vita attuale? Quali sono i progetti per il tuo futuro? I progetti sarebbero tanti, però ehm, perché io quando lavoravo diciamo notte e giorno ho fatto tre corsi di formazione, eh, detto assistenza anziani, eh, poi ho fatto pure addetto socio assistenziale e pure ehm, operatore socio sanitario. E, ehm, attualmente io lavoro in una casa di cura. sarebbero che, cioè, non progetti, desideri più, di più che tanto, eh, vorrei giustamente lavorare in ospedale, il mio sogno di, da piccola è proprio questo. Pensava di trovare l'amore venendo in Italia? No, non lo pensavo, perché i miei progetti, eh, come l'ho detto pure prima, erano diversi, eh, cioè, io desideravo studiare cioè fare, diciamo, guadagnare un po' di soldi, metterli da parte e andare all'università. Cioè ritornare nel mio paese, giustamente. Invece, a eh, nove anni, forse nove anni e mezzo, sì, nove anni e mezzo, così, e ho incontrato Salvatore, che poi è diventato mio marito, non credendo neanche perché io <ride> non lo volevo. concludere, in sintesi, sei soddisfatta della vita che hai adesso, nonostante non sia andata come speravi o come immaginavi all'inizio? Il 80% sì, sono soddisfatta. E il 20% no, e te lo dico pure perché, perché io qua sono sola. Mio marito giustamente deve coprire la mamma, il papà e la sorella, che, che sono lontani. Come io sono sola qua, giustamente c'è mio marito che cerca di coprire la mia famiglia, diciamo, l'affetto che a me manca di là. Però, ehm, diciamo, non è facile, ehm, soprattutto quando ci sono le feste, quando ci sono i compleanni, il mio compleanno, che manca la mia, la mia famiglia di sangue, ehm, non è facile. Quello che io volevo aggiungere, come ho detto, 80% sono soddisfatta, sì. 20% no, perché la mia famiglia è lontana. Però volevo ringraziare sempre il Signore perché eh, qua ho trovato delle persone che, che mi vogliono bene, che, che mi rispettano, che io rispetto e voglio bene. E, e sono contenta, sono contenta. Eh, pure della comunità in sé, ehm, c'è cioè pure dove noi andiamo per frequentare la messa, soprattutto dei frati che, che ci vogliono bene, ci rispettano e noi li vogliamo bene e li, li rispettiamo pure noi